Buongiorno a tutti, e un brevissimo tutorial molto importante però per chi si occupa di fotoritocco sul ritratto, in particolar modo sulla pelle. Modi di ritoccare la pelle, le impurità del viso come in questo caso, ce ne sono tantissimi. Eh, volevo darvi una chicca in più che ovviamente ho imparato anch'io a mia volta da una abilissima ritoccatrice come Natalia Taffarelle per quanto riguarda appunto la possibilità di eliminare imperfezioni della pelle ma mantenere la texture, cioè la porosità, cioè la realtà sostanzialmente, rendere una pelle ritoccata ma comunque reale. Sappiamo tipicamente che queste procedure sbrigative vengono applicate con sistemi di sfocatura, eh, chi è un po' più eh, scaltro nell'utilizzo del software, utilizza un metodo come questo qui, cioè si, viene, si crea un livello vuoto, si seleziona il pennello correttivo al volo, e si eh, fa attenzione che appunto sia selezionata campiona da tutti i livelli, e in questo modo vedete io posso andare sopra le imperfezioni e semplicemente pennellando sopra queste impurità della pelle tutto viene eliminato e sistemato in un livello che ho creato per per l'appunto insomma ecco. eh, questo sistema però non è molto efficace in quanto non dà al ritoccatore il controllo della zona campionata per cui eh, se si ritoccano dei puntini come avviene nel eh, fotoritocco diciamo professionale high hand, cioè quello di alto livello per l'editoria eh, di moda o di beauty, ehm, queste cose si, si vedono, si, si percepiscono perché appunto ritoccando in piccole zone come queste alla fine si ottiene un effetto di sfocatura a macchie dunque la necessità di fotoritoccatori professionali è quella appunto di poter ehm, in pratica mantenere la texture rimuovendo l'imperfezione della pelle allora il trucchetto che vi voglio far vedere in pratica si tratta di, ehm, si tratta di questo il livello di partenza viene duplicato Okay. e questo qui lo chiamiamo Low, questo è un passaggio non necessario, ma vi faccio vedere come anch'io quando ho imparato queste, queste tecniche mi sono salvato poi delle azioni perché i passaggi effettivamente sono abbastanza lunghi e anche duri da memorizzare, per cui vedete come io mi sono fatto una cartella qui di Taffarel Techniques dove ho tutti i vari passaggi memorizzati. In, in delle azioni ed evito appunto di, di, di dimenticarmeli. In ogni caso la, la situazione di questo tipo si duplica due volte il livello, uno viene chiamato high e uno viene chiamato low, eh, ripeto questo non è necessario ma è soltanto per intenderci e al livello sottostante viene dato un filtro di sfocatura per cui Vedrete poi che però questa sfocatura resta invisibile durante l'effetto finale. Ecco, in questo caso voi non vedete nulla nell'immagine eh, finale, perché mi sono dimenticato di togliere la visibilità a questo livello. Ora andiamo nel filtro sfocatura. Ecco qui, il punto di sfocatura che io individuo in un'immagine come questa è quello dove in pratica mantengo molto bene le aree di colore, di chiari scuri, senza però vedere la porosità o i difetti della pelle per cui io direi che a questo punto un 10 potrebbe andare bene per questa immagine ovviamente sono tutti i parametri che vanno poi eh, modificati in funzione della risoluzione delle immagini con cui eh, state lavorando voi riattivo la visibilità del livello e ora a questo livello io vado ad applicare l'immagine del livello sottostante ovvero dell'immagine chiamata low questo tipo di immagine eh, viene applicata in metodo aggiungi e con esattamente questi parametri ovvero opacità al 100%, scala 2 e offset 0 ecco questi parametri diciamo non sono modificabili per ottenere l'effetto che eh, vi sto insegnando per cui, Memorizzate benissimo quella eh, situazione lì. A questo punto io ho una immagine eh, di questo tipo, molto simile per chi lo conosce all'effetto accento a passaggio, ma non perfettamente identica. E Ora devo utilizzare il metodo di fusione luce lineare. Questi due livelli io tipicamente poi li raggruppo e li chiamo pelle. E la cosa eh, molto efficace di questa tecnica è che io adesso ho in pratica separato quello che è il colore i toni da quella che è la texture cioè la texture vera e propria io ce l'ho qui sulla quale lavorare mentre nel, nell'altro livello vengono mantenuti i colori è sempre più facile a farlo vedere che a spiegarlo allora ora bisogna selezionare il livello high cioè quello della texture e invece di utilizzare il pennello correttivo al volo, utilizziamo il eh, Healing Brush, che eh, è quella specie di timbro clone, il quale però fa una fusione automatica su luminosità del pixel che viene clonato. Ecco, in questo modo, per spiegarlo meglio, a volte viene più facile spiegarlo al contrario. Dunque, in questo caso io sto clonando, vedete? e dovete fare attenzione che, il che lo strumento appunto sia impostato in eh, livello corrente non in tutti i livelli altrimenti otterrete un effetto di questo tipo campionando invece dal livello corrente lui campionerà da questo livello e vedete come io possa per esempio eh, agendo al contrario di quella che è la direzione in cui si va riclonare in tante parti con molta naturalezza questi difetti qui e vedete come a mano a mano che io li applico loro prendono il colore e il tono della pelle sulla quale eh, sto agendo, di conseguenza esattamente al contrario ecco che in un lavoro professionale l'azione è di questo tipo, scusate, ecco per cui alt click in una zona e poi comincio a lavorare e vedete come possa controllare esattamente la texture e in situazioni molto particolari come questa qui per esempio vedete dove c'è il bordo del labbro ecco io posso andare tranquillamente e riclonare una texture in maniera molto naturale eliminando appunto il difetto e mantenendo la texture, ecco, questa è brevemente la tecnica. Eh, vi consiglio di eh, ripetere il nastro se, se non ve la ricordate, e di memorizzarla in un'azione. È solo un punto di partenza, perché poi il fotoritocco richiede eh, veramente ore di lavoro e il risultato, però, vi posso garantire, è nettamente superiore a qualsiasi altra tecnica che preveda sfocature strane sfocature di superficie perché poi rende la pelle come si dice in gergo molto fake eh, ecco questo ovviamente è solo l'inizio la base poi ci vuole soltanto il vostro tempo e la vostra pazienza nel ritoccare vedete come sto facendo io in maniera molto particolare precisa e così via eh, velocemente vi faccio vedere perché l'ho salvata nella storia una fase successiva a questa con i vari livelli ecco vedete che questo è l'originale e questo è l'effetto finale dopo aver utilizzato vedete una tecnica eh, simile a questa come punto di partenza poi ovviamente sono andato avanti con altre cose e, come il filtro fluidifica e dodge and burn, ma queste cose le potrete imparare in, in uno dei miei corsi, spero. Ecco. Per il momento eh, mi auguro di eh, esservi stato utile e di avervi dato una dritta importante. Ecco. Grazie per la pazienza di aver guardato il tutorial.